Salve popolo dell'internet e bentornati qui nel nostro canale Pinte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Quest'oggi sono qui con il mio carissimo amico Antonio. Antonio, saluti ai nostri amici. Salve a tutti, anche se oggi è una brutta giornata, visto eh, che Michele mi ha versato la birra sul tavolo. È stato, qua c'è la macchia, è stato un crimine imperdonabile, brucerò all'inferno solo ecco. per questo. Di cosa volevamo parlare oggi? Beh, volevamo parlare di una cosa un po' curiosa, ti faccio una domanda. Secondo te, un film che non è ambientato in un contesto storico, può diventare una fonte storica? Ma non lo so, di che film stiamo parlando? Parliamo del primo film di Don Camillo, un romanzo che fu scritto da Guareschi nel 1948 e che fu portato alla ribalta cinematografica dal regista francese Duviviane nel 1952. Ma non ci devi dire che ha assunto della trama, no? Ovviamente ah. no, perché sennò qua il format va completamente a scatafascio. Però è un caso molto interessante in cui la divulgazione storica si può avvalere di un mezzo inaspettato, perché effettivamente in quel film sono presenti tantissimi riferimenti storici di quel periodo preciso che all'epoca tutti quanti riuscivano a cogliere perché era l'attualità ovviamente invece adesso a distanza di molti anni questi riferimenti si perdono nella narrazione generale del film e allora visto che a noi non piace farci i fatti nostri vogliamo ammorbarvi con queste notizie storiche oggi parleremo di Don Camillo e l'Italia del dopoguerra <susurra> alle soli dell'estate dell del 46 ci sono le elezioni comunali ed è un momento cruciale per la storia italiana. No? Mm -hmm. Quelle elezioni infatti sono un riferimento molto preciso al referendum che si svolse in Italia quell'anno, quello del famoso 2 giugno che dette all'Italia la forma repubblicana che oggi conosciamo. Subito dopo la seconda guerra mondiale e la causa del fascismo, infatti, i partiti politici italiani subito si posero il problema di indire un referendum per far decidere al popolo se volevano continuare ad avere una monarchia sabauda, che era fin troppo compromessa con il passato regime fascista, o un regime repubblicano. Tra l'altro, quelle elezioni furono molto importanti anche per un'altra ragione: per la prima volta in Italia le donne potevano votare. Mm -hmm. E poi la presenza del re Mm -hmm. e il ruolo del re in, in questo referendum molto importante sì, infatti eh, il re Chaboretta, come era stato soprannominato Vittorio Emanuele III decise di abdicare in favore del figlio Umberto II dietro stesso suggerimento dei filomonarchi ci pensa e perché? che senso aveva? Beh, senso ne aveva, pensaci, nel corso della storia le abdicazioni di sovrani a favore dei loro figli hanno salvato tantissimi troni e, e famiglie dinastiche e i Savoia, da questo punto di vista, la sanno lunga. Però in questo caso aveva particolarmente senso perché la figura del principe ereditario non era affatto compromessa, anzi era stato un uh, protagonista eroico durante la guerra mondiale, non si era mai schierato con il fascismo né non apertamente e quindi poteva essere una figura carismatica che poteva condurre il popolo a votare ancora una volta la fiducia alla monarchia, quindi era un'operazione che aveva perfettamente senso. Beh comunque questo tentativo fallì e infatti anche se solo con milioni di scarto alla fine vinse la Repubblica, anche se poi ci furono un sacco di discorsi su possibili brogli alle votazioni, pressioni eh, politiche e non. Ma è un po' quello che accade in ogni votazione. Sì, è vero, però c'è da tenere in considerazione un fatto molto importante. All'epoca la possibilità che queste tensioni politiche sfociassero in aperta violenza erano ben concrete, si usciva dal resto dalla guerra partigiana e da una guerra mondiale ferocissima. E, tenendo presente questo a napoli subito dopo che il referendum i risultati vennero resi pubblici ci furono scontri molto violenti che portarono anche alla morte di alcune persone quindi non bisognava sottovalutare il rischio di possibili guerre civili cosa che infatti umberto II valutò molto attentamente fu chiamato il re di maggio però bisogna dargli perché comunque durò molto poco, solo maggio, però bisogna dare atto che almeno seppe fare una astuta mossa politica, quella di rinunciare comunque al trono, pur se considerava questa votazione, il referendum lo considerava abbastanza illegittimo. Mm -hmm. Ecco, eh, sintetizzando, dal referendum e dalle successive votazioni uscivano, grosso modo, tre partiti nella mm -hmm. politica italiana, il Partito sì. Socialista, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Infatti a ben vedere i due protagonisti di questo film, che sono Don Camillo e Peppone incarnano benissimo due figure di riferimento politiche di quegli anni Don Camillo, altri non è che Don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare nel 1919 e che è stata una figura di grosso riferimento per gli esponenti della democrazia cristiana mentre Giuseppe Bottazzi, detto Peppone, altro non era che la parodia di Josip, in italiano Giuseppe Stalin, che in Italia era anche detto Baffone Ovviamente questa parodia era immediatamente riconoscibile in quegli anni, noi forse abbiamo bisogno di qualche riferimento storico un po' più preciso, però se, a ben vedere sono caratterizzati esattamente come questi due personaggi, se metti a confronto le due foto sono identici. Beh sì, in effetti i riferimenti sono moltissimi, non si direbbe mai quante cose si possono imparare da un film, anche così datato poi. Ti sta tenendo voglia di vederli film, eh? Eh, quasi quasi. Eh, poi sì. avevi parlato anche di un clima di tensione però. Sì, infatti, c'è sì, sì, un accenno molto veloce e molto velato alla vicenda della volante rossa prima diciamo la scena del film e poi spieghiamo cos'era la volante rossa c'è una scena in cui si parla di questo posto chiamato la bicocca che sta bruciando dove eh, i, gli sgherri di Peppone e tutti i militanti comunisti avevano nascosto delle armi che volevano poi usare per la rivoluzione anticapitalista però questa vicenda è, come abbiamo già detto, un riferimento alla Volante Rossa, che era una squadra d'azione antifascista, che da, operò in Lombardia, grosso modo, anche se aveva delle ramificazioni un po' nel centro Italia, dal 1945 al 1949. Che cosa fece questa Volante Rossa? Instaurò una specie di guerriglia anticapitalista da sola fino al 1947. Nel 1947 poi prese contatti ufficiali con il Partito Comunista Italiano, che lo utilizzo anche in svariate occasioni come servizio d'ordine all'interno delle manifestazioni del, del proletariato, come una misura di contrapposizione alle forze dell'ordine, che ovviamente erano schierate leggermente più a destra, quindi capisci che era una specie di mostrare i muscoli, però siccome poi le azioni della Volante Rossa divennero estremamente criminali, Decisamente al di fuori della legalità, nel 1949 molti suoi membri vennero arrestati, il Partito Comunista se ne lavò le mani. Anche se aiutò gli alti capi dell'organizzazione a fuggire verso i paesi dell'est, che lo ricordiamo all'epoca erano paesi sotto legge sovietica, mentre tutti gli altri appartenenti furono lasciati a loro stessi e lasciati a marcire in carcere, Quindi, insomma era un clima abbastanza teso. La stessa, in un'altra scena del film c'è la signora Cristina, che è un'anziana signora ovviamente monarchica, che aveva votato per il re, per, per la monarchia al referendum, accusa i Rossi di averlo mandato in esilio e lo fa con una certa accredine, quindi c'era ancora un grossissimo eh, conflitto interno alla società italiana del tempo. Eh sì, no, infatti anche i miei bisnonni litigavano su questo. Mm. perché piaceva, sì mio bisnonna impedì la mia bisnonna di andare a votare perché avrebbe votato repubblicano. Davvero? Ha, vedi, storia di vita vissuta. E invece, appunto, l'ultimo re che, che, che fine ha fatto dopo? Ha accettato, accettato il risultato del referendum? Ni. E vi spiego perché questo ni. Eh, in sostanza lui promise, quando venne eletto re, di rispettare la volontà popolare. Dopo, però, non è che rifiutò il risultato, semplicemente lo contestava dal punto di vista legale perché effettivamente la situazione italiana era molto confusa, c'erano intere province che non avevano votato, alcune perché erano ancora sotto il controllo degli alleati, altre erano occupate, soprattutto quelle del fronte orientale erano state occupate dalle milizie titine, quelle della Jugoslavia socialista, quindi insomma c'era una grandissima confusione e la, la polemica si protrasse per un bel po' però Umberto dopo che ebbe ascoltato i consigli degli angloamericani che gli dissero papale papale noi non interverremo a tuo favore, neanche in spregio delle leggi, neanche quindi se ci fosse stata uno, una rivoluzione per abbattere il sovrano loro non avrebbero mosso un dito. Quindi per evitare al popolo italiano un'ulteriore guerra civile, e questo è un atto che è stato un gran bel gesto, pur se ufficialmente non ha mai mai abdicato e non ha mai riconosciuto il risultato del referendum, il giorno stesso si imbarcò, si sì, imbarcò, eh, vuole dire, prese il volo letteralmente da Ciampino verso il Portogallo. Quindi, ufficialmente, la monarchia sabauda non è mai finita in Italia. Ufficialmente. Eh, infatti, perché, teoricamente, teoricamente. Teoricamente, però, diciamo, nella pratica, capisci bene che questa sua presa di posizione non ha avuto alcun valore. Mh. E invece, quell'altra scena che non è raccontato, in cui Don Camillo parla di, del di Mariolino. Di Mariolino. Sì, che lo definisce spregiativamente: tace il mistero del Cominform. Eh, il ah, un importante. Certo, il Cominform era praticamente l'ufficio stampa dell'Unione dell Sovietica, infatti raggruppava tutti i vari uffici propagandistici dei paesi aderenti al patto di Varsavia, con la grossa eccezione di Francia e Italia, che erano i due paesi dell'Europa occidentale con il più grosso numero di militanti comunisti al loro interno, quindi aveva anche senso coinvolgerli sciolto nel 56, però perché fu formato? Voleva essere la risposta sia propagandistica che dal punto di vista economico alla dottrina Truman e al piano Marshall che erano i fondamenti della supremazia americana nell'Europa occidentale, quindi anche Stalin cercò di avviare il suo piano Marshall con questo common la cosa non riuscì particolarmente bene, però non ci dilunghiamo troppo perché ci sono tantissime altre cose che si possono dire di questo film, veramente il tempo non basta. Consigliamo solo di vederli. Sì, consigliamo di vederli ci sono molti altri film tra l'altro, sicuramente ne parleremo ancora di Don Camillo, perché è una fonte inesauribile di notizie. E ci sono anche dei libri che puoi consigliare su sì, allora, anzitutto... questo periodo. Sì, anzitutto vi consiglio di guardare i link qui sotto che abbiamo messo nelle informazioni perché riguardano i risultati del referendum e molte altre notizie. Uh, in particolare per la vicenda di Umberto II vi consiglio un libro di Gianni Oliva che si chiama Gli ultimi giorni della monarchia, che è molto bello. Poi c'è anche un uh, libro abbastanza vecchio di Eugenio Reale che si chiama Storia del Comic Con. Poi per il resto comunque se cercate informazioni su Google, questo è un periodo uh, che la storiografia ha trattato in abbondanza, quindi le informazioni non vi mancano. Beh, Detto questo, che è tutto. direi che possiamo concludere. Noi ci vediamo il mese prossimo con una nuova birra e con una nuova storia. Alla salute!